Belen Rodriguez più hot che mai, l'outfit in pelle conquista il web. La bellissima Belen Rodriguez ha conquistato di nuovo il pubblico con un post su Instagram sensuale e affascinante. La showgirl argentina infatti ha sfoggiato un outfit in pelle, con un look da vera rocker per promuovere una nuova piastra che permette di creare capelli mossi. La foto fa parte della collaborazione con un noto brand di Airstyle e in poche ore ha fatto impazzire il web con oltre 158.000 like e più di 340 commenti di apprezzamento da parte dei fan. Nello scatto Belen si è mostrata in tutto il suo splendore e la sua sensualità, questa volta però con un look accattivante, decisamente insolito per il suo stile. Pochi giorni prima infatti aveva pubblicato sempre sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva con un outfit da studentessa, indossando un completo che ricorda quello delle scuole anglosassoni. Belen Rodriguez in versione rocker. Pantaloni di pelle nera aderenti, giacca e maglietta in tinta, Belen Rodriguez ha mostrato il suo lato più rock facendo letteralmente impazzire i fan. Nella foto pubblicata poche ore fa, lascio Girl Argentina sfoggiato. Oltre ad un outfit alternativo, anche un airstyle davvero stupefacente, con capelli mossi e voluminosi. Anche il make-up sembrava perfetto per l'occasione, un rossetto rosa che esaltava la carnosità delle labbra, e Elinor e mascara neri piuttosto marcati che valorizzavano il taglio degli occhi. La star argentina si è mostrata in tutto il suo splendore, mentre teneva in mano una chitarra elettrica di colore bianco, circondata da dischi di vinile. Sicuramente il messaggio che voleva comunicare la Rodriguez è arrivato ben chiaro ai fan che hanno commentato numerosi la foto, esaltando la sua bellezza e lo stile. Gli su Instagram della showgirl. Belen Rodriguez è molto affezionata ai propri fan su Instagram ama condividere ogni momento delle sue giornate, sia quando realizza gli shooting che la vedono come modella, sia quando è in casa con il figlio Santiago. Una delle ultime foto pubblicate la ritrae con un outfit da vera rocker, ma solo qualche giorno prima indossava un completo da brava ragazza con una gonna scozzese, un paio di stivali alti neri. Una felpa scura e una camicia azzurra. Anche la era in linea con il look generale, per l'occasione la star ha sfoggiato una coda di cavallo alta, davvero molto sofisticata ed elegante. Il pubblico apprezza molto anche la versione casalinga di Belen, per questo la sua foto in casa insieme a Santiago. Mentre indossava un top a riga augurando buonanotte, ha raggiunto più di 200.000 like e quasi 700 commenti. Non manca anche la versione sportiva della modella, caratterizzata da una felpa grigia semiaperta, oppure da un paio di leggings neri e da una felpa bordeaux con il cappuccio. Quest'estate la showgirl si è divertita anche a mostrare il proprio corpo indossando i costumi della sua linea Fui, così sono numerose le foto che la ritraggono in bikini, mentre si godeva il sole estivo della splendida isola di Ibiza.